Oggi parliamo di un argomento veramente interessante. Almeno dal nostro punto di vista questo rappresenta una delle tematiche più importanti. Quanto costa realizzare un sito web? Perché voglio rispondere a questa domanda? Innanzitutto perché non c'è una risposta, ovvero è come chiedere quanto costa realizzare una casa, dipende dalla casa che vuoi. Una casa può costare 20.000 euro, 50.000 euro ma può costare anche 1 milione di euro le funzionalità di un sito web, gli obiettivi di un sito web, la strategia all'interno della quale questo è inserito ne determinano in qualche modo il costo. È chiaro che un sito web che serve solo ed esclusivamente per dire che ci siamo, quello che noi definiamo una sorta di bigliettino da visita online, avrà un costo decisamente più basso di quello che sarà invece progettare un sito web che è creato come uno strumento di marketing, ovvero come quella che dovrebbe essere effettivamente l'obiettivo di un sito web oggi uno strumento digitale capace di intercettare clienti e quindi di poter attrarre utenti in target con il nostro business. Non c'è un costo fisso per fare un sito web, non si può dire che costa 500, 600, 700 o 3000 euro, dipende veramente da quello che si vuole fare. Tutte le volte che i clienti ci chiedono ma quanto costa realizzare un sito web? la mia e la nostra successiva domanda è sempre a che cosa ti serve questo sito perché in base a quelli che sono gli obiettivi del cliente riusciamo a capire e a consigliargli lo strumento migliore il sito web non è uno strumento statico ma è uno strumento dinamico che cresce nel tempo può essere modificato può essere ampliato e può essere implementato di funzionalità quindi il suo prezzo è veramente variabile è vero Online si trovano tantissime aziende che offrono dei pacchetti già pronti, sito tutto completo a 350 euro. Per carità, secondo le esigenze potrebbe anche essere la soluzione data a te, ma tu sai che cosa c'è all'interno di quel servizio? Cioè quei 350 euro, che cosa rappresentano per te? Ecco il consiglio che ti do è se vuoi realizzare un sito web prima di chiederti ma quanto mi costa fatti la domanda per cosa può essere utile un sito web oppure confrontati con un'agenzia, con un webmaster perché ti possa effettivamente spiegare quelle che sono le funzionalità e le potenzialità di un sito web oggi. Se sei interessato all'argomento, se stavi pensando di realizzare un sito web o se vuoi avere un preventivo per la realizzazione di un sito web, qua sotto trovi tutti i riferimenti per contattarci. Per noi sarà fondamentale una preliminare chiacchierata per comprendere effettivamente quali sono i tuoi obiettivi. Ciao e alla prossima!